Zombie Apocalypse Eccomi qui di nuovo per farvi un nuovo video. Ovviamente, questo è un nuovo video dove vi. Ehm... Aspetta un secondo, allora vi dicevo questo è un nuovo video dove vi faccio vedere la mia camera. Ovvero la mia camera eh, per intero, un run tour della mia camera perché ve la volevo riproporre da, da capo. Quindi, vabbè. Non so cosa ne verrà fuori ma speriamo bene. E niente, vi spiegherò tutto man mano, piano strada facendo perché non so cosa ne verrà fuori. Quindi se questo video vi piace mettete un like, nell'altro video non l'ho fatto. E... Nulla. Quindi mettete un like, iscrivetevi, attivate la campanella e perché no seguitemi su Instagram. Ciao, a dopo. Allora, eccomi. questa è la porta per da dove si entra, ovviamente, vedete? Vabbè, facciamo perdere quel buco che non so come l'ho dato, ma vabbè, dettagli. Da qui c'è il mio letto, qui la mia scrivania. E, cominciamo dalla scrivania, questa è dove mi siedo io per fare i video, di solito. Questa è la mia televisione, vedete? Questo è dove metto tutti i miei trucchi, le palette e via discorrendo. Palette. Ehm, questo è il mio comò. Che è tutto da, vabbè, da rifare perché è vecchissimo. Lo vorrei riprendere nuovo ma per adesso non esiste proprio. Poi questo è il mio spicchietto dove mi trucco, Ovviamente di trucco e vabbè questo è il microfono che oramai dovrò riprendere un nuovo o lo userò lo stesso come, come lo potrò usare non lo so sì, questo è il filo del microfono se lo vedete ecco qua poi qua ci sono tutti i miei profumini aspettate un attimo un secondo vi dicevo qua c'è tutti i miei profumini vabbè lì c'è l'acqua termale vabbè c'è un paese che non, non, dopo metto in ordine promesso più che altro a me stessa e qui c'è tutte le cose lì mh, per mettere, eh, cioè, insomma lì, ho i miei portapennelli, le mie cosine, tutto quanto, anche di là ci hanno preso le cose varie. Il computer, eh, il computer della, la tastiera del computer, e qui c'è i miei, la mia scorta beauty, qui lo stesso, c'è uno scompartimento per i miei documenti, cartacei e cartopazie varie qui un cestino per la, la bonnezza di quando mi faccio i swatch lì c'è um, uh, uh, un pacchettino di salvette per uh, insomma igienizzarmi poche parole e lì vabbè, si per il computer quello lì per accendere il computer la mia libreria le mie cose gente, vedete, le mie agende tutte le mie agende anche lì tutta tutta intera poi anche di qua, tutta qua, tutta la gente, non la gente, le, i dischi che ho ascoltato negli anni passati, vabbè, lì, i Santi e cose varie, e, mh, lì ho una libreria, e nulla. Poi passiamo al mio armadio, che non ops, stavo cadendo io, aiuto. Il mio armadio, e niente, che non ve la apro perché tanto sapete che qui ci tengo poca roba interessante anzi per nulla interessante qui ci tengo cose mie private che tanto non vi interessa nulla a voi ma avete anche detto di non aprire qui invece vabbè comunque qua ci tengo roba da vestire che tanto un giorno farò il recap di cosa vesto io qui c'è una sedia dove di solito mi cambio recap della postazione ovvero dove io mi, mi metto a far registrare i video ovviamente vedete allora, una sedia qua. Vedo di qui, sul letto, come avete visto prima. Di qua. Poi qua c'è... oh, metti a fuoco. Ok. Poi qua c'è... un altro comodino. Un comodino alla destra. Qua, da questa parte. E uno alla sinistra, ovviamente. Qua ci sono tutti i miei campioncini di look fantastiche e farmacia. E cose varie. Vabbè lì, Santi e Santini lì il quadro di tutta la mia famiglia e, e vabbè anche lì il letto eccolo qua ho messo la, la borsa qui perché non si poteva metterla ah, le, le scarpe sul di là da quella parte e niente e questo è il mio cavalletto che io registro questa è la, la finestra perché se vi chiedete dove, dove è la finestra, qui la finestra, di fronte al mio letto, affiancato al mio letto, come potete ben vedere si affaccia nella strada, vedete che si affaccia nella strada, già, niente. E ritorniamo a farvi un breve check up, aspettate, recap della stanza. Allora questa era, anzi era la mia stanza, Da no, qui siamo rientrati in stanza, questa è la mia scrivania del computer, ehm, dopo c'è tutto il mio beauty, le scorte beauty, ehm, come si vuol dire, non voglio le parole, già non so perché, allora eh, qua c'è il mio comò con tutti i miei visuali, le mie cose, e il, il, mio qua, il, qua, il quadro della Madonna, un, un tappettino che non vi ho fatto vedere per niente, ma vabbè, un altro cavalletto. Vabbè, okay, qui un po' disordinato ma non ci fate caso la mia agenda questo qua non so cosa ci faccia vabbè aspettate un secondo allora qui c'è tutto il mio comò agenda e eh, tutte le cose necessarie per fare i video e via discorrendo ah le mie palette e tutto quanto tutto un recap ecco qui vedete ecco qua e niente e niente questo era tutto quindi ragazze adesso io vi saluto i finali ed eccomi qui allora sono arrivate i soldi finali ragazze e ci vediamo a un prossimo video ricordatevi di mettere un bel like e seguirmi su instagram iscrivervi attivare la campanella e, e si va commentate sempre nella sezione commenti ciao presto un bacio ZOMBIE APOCALYPSE